Ok, quindi a partire da questa lezione eh, inizieremo a occuparci di eh, come si interfaccia un programma Java con un database relazionale, eh, quindi non, non dobbiamo diciamo così, dire nulla di nuovo su, sui database relazionali, eh, li conoscete già da bene dal corso di base di dati, soprattutto il linguaggio SQL, non SQL per, per poter eh, modificare i, i contenuti no, attraverso la insert ad esempio, l'update, soprattutto per poter ricercare i contenuti attraverso la select, eh, operazioni che avevate fatto in modo quasi sempre manuale, direi, lavorando direttamente sul database, adesso impareremo a farle dall'interno di un programma Java. E questo avrà un grosso vantaggio che ehm, il nostro programma potrà avere accesso, da un lato, a quantità di dati anche molto elevate, cosa che non potremmo mai inserire a mano oppure scrivere direttamente nel codice. No? Eh, quindi le possiamo leggere direttamente da un database. Ma rispetto ancora a avere le stesse informazioni scritte, che ne so, in un file di testo, averle in un database ci permette di interrogarle in modo strutturato e sfruttare anche tutta la potenza del database stesso. Quindi faremo fare al database operazioni che lui sa fare bene e che a noi magari costerebbe fare di più, costerebbe di più fare in Java usando le nostre collection, i nostri cicli, eccetera, eccetera. Allora, il primo passo è chiaramente è capire come si fa dal da, da un programma java ad accedere a un database no? eh, attraverso questa libreria che si chiama eh, jdbc di cui vedremo proprio i punti salienti ma soprattutto questo punto qua, eh, punto due qua di questa discussione di oggi è i passaggi pratici, cioè in pratica come facciamo allora questo presuppone chiaramente che eh, abbiamo installato un database sul nostro computer no? Eh, e quindi ricordate le istruzioni che abbiamo mh, dato all'inizio del corso di installare o eh, una versione recente di MariaDB o di MySQL, oppure se avete già XAMP installato va bene lo stesso perché XAMP comunque al suo interno contiene una copia di, di MariaDB. Eh, attivarla, quindi eh, fare in modo che venga attivata o alla via del sistema oppure attivarla manualmente quando ci serve, e poi un programma eh, che ci permetta di editare in modo comodo eh, il contenuto del database stesso e abbiamo suggerito all'inizio del corso di usare o eh, ID SQL oppure eh, SQL Pro per chi ha un Mac Grosso modo, poi ci sono altri programmi del genere ma diciamo, questi due sono quelli che grossomodo abbiamo selezionato come un buon compromesso tra facilità d'uso e gratuità hm? e quindi supponiamo che abbiamo tutto questo e ehm, vediamo un po' di che cosa si tratta eh, quando eh, mettiamoci nel cervello di un programma Java eh, che deve accedere ai dati che sono eh, memorizzati in una base dati di tipo relazionale. Quindi voglio fare le interrogazioni, voglio modificare, voglio inserire, ma tutte queste cose le so fare se conosco il linguaggio SQL, perché il linguaggio SQL è l'unico che eh, viene compreso e gestito dal DBMS relazionale. Ehm, poi questi dati, che cosa ce ne facciamo di questi dati boh, dipende da noi un po' no? nel senso che li possiamo usare per fare delle elaborazioni possiamo usare per mostrare all'utente per permettere all'utente di fare delle scelte nell'interfaccia utente e così via chiaro che qua stiamo sempre lavorando nel modello model view controller no? quindi tutte queste operazioni qua di gestione dei dati immaginiamo un po' dove andranno a finire andranno a finire nella parte model del nostro programma al controller non deve interessare nulla se il dato l'ho letto da un database, l'ho letto da un file, me lo sono inventato o l'ho inserito a mano. Okay? Queste, eh, questa parte così, di accesso ai dati sarà agganciata, barra nascosta, dentro alle operazioni che svolge il controller. E poi vedremo eh, nella seconda parte della lezione di oggi un, un pattern di programmazione che ci permette anche qua di separare quello che è il modello da quello che è l'accesso ai dati, ma un passo per volta. Il primo passo è conoscere la libreria che Java ci mette a disposizione per poter appunto interfacciarsi col database. Questa libreria si chiama JDBC, una libreria vecchissima, diciamo così, di vecchia quanto Java, però tutto sommato il suo lavoro lo fa. Um, definisce alcune classi che sono definite dentro il package java.sql, altre classi che sono definite dentro javax.sql perché c'è stata un'estensione a queste librerie, ma questo ormai già risale ai tempi di, di java 3, cose di questo genere, quindi um, eh, ormai sono cose altamente consolidate. Mm? Um, questa libreria è una libreria per accedere alle basi dati, non per accedere a MariaDB o MySQL è strutturata in modo da permettermi di eh, un modo unico, diciamo così, di programmazione per agganciarmi a database anche di tipo diverso. Quindi il vantaggio di questa libreria è che non è la libreria per MySQL o per MyDB che potrebbe essere diversa da quella per agganciarsi, che ne so, a Oracle o rispetto a PostgreSQL, eccetera che sono database diversi e, e hanno ovviamente modalità di funzionamento diverse. No, attraverso JDBC noi abbiamo una libreria unica, uniforme, e ci pensa lei a gestire le differenze di connessione, nei, mecc nei meccanismi di connessione, autenticazione, con i database, ci pensa la libreria a gestire piccole differenze nella sintassi, di come vengono inviate certe parti delle query, ci pensa la libreria a gestire la differenza tra eh, varie modalità, interne no? De, di come il database restituisce i dati eh, a fronte di un'interrogazione. Tutti questi meccanismi qua, che sono meccanismi di basso livello che ogni database implementa in modo diverso, noi non li vediamo. No? Sono gestiti completamente da, da JDBC, la quale ci fornisce 3-4 classi, diciamo così, con cui noi ci andremo a interfacciare e poi ci penserà. Adesso vediamo poi internamente come fa a fare questo trucco. Um, L'unica cosa è che questa libreria non è magica, per cui se ci sono eh, delle interrogazioni SQL che vengono interpretate in modo diverso da database diversi, e beh, questa libreria non ci può più fare nulla. Nel senso che poi eh, la query, la, la libreria JDBC prende la query dal mio programma e la manda fino al database e poi l'esecuzione della query sarà poi un problema del database. E quindi se io ho un programma che funziona con MySQL e provo a farlo funzionare con, mettiamo, Postgres SQL, eh, non è detto che funzioni perfettamente, non è detto che funzioni allo stesso modo, proprio perché ci sono differenze eh, nel modo in cui eh, i database implementano alcuni costrutti del, delle SQL. La SQL è bellissimo perché è, una, è, una, è uno standard, però poi ognuno lo standard lo implementa un pochino in modo suo. Io qui vi ho messo il link a un sito, che adesso vediamo se si apre, eh, di un tizio... Che eh, ha fatto proprio la, il confronto tra le diverse implementazioni del linguaggio SQL. Eh, e quindi qui faceva vedere vari tipi di operazioni che nei vari database, qui ne ha analizzati 5-6, eh, raccontano quali operazioni sono supportate piuttosto che no. Uh, e, e le, diciamo, le particolarità, no? le stranezze implementative. E vedete che anche nell'istruzione SELECT, eh, in realtà ci sono alcune differenze tra i vari database. La SELECT dovrebbe essere la più standard di tutte. No? Quindi, se ehm, ho questa pagina qui cerca di riassumere le principali differenze tra i vari, i vari database e come implementano le varie op operazioni, Quindi, alcune implementano cose in più, altre implementano cose in meno. Mm. Um, purtroppo il problema è che questa pagina non è stata più stata aggiornata no, da parecchio tempo come dice anche l'autore però a noi ci, eh, aiuta per darci eh, un'idea eh, un e in particolare ci ritorneremo quando parleremo di date and time eh, e vedremo che l'implementazione eh, su alcuni aspetti appunto quello delle date è uno L'implementazione divergono molto di più che non su altri aspetti un pochino più, più classici, un pochino più semplici mm. Noi, cosa vuol dire? Noi da un lato cercheremo di stare il più possibile su quello che lo standard SQL richiede e dall'altro sappiamo che il database con cui lavoriamo sarà MySQL barra MariaDB che sono ovviamente totalmente compatibili perché sono uno, diciamo così, la copia dell'altro ehm, e quindi nel caso ci orienteremo verso la sintassi, eh, diciamo così, suggerita, da, supportata da MySQL. Però teniamo sempre presente che la facilità di portare il nostro programma a database diversi dipende da quanto noi si, si, riusciamo a stare in un sottoinsieme certo delle SQL che sia compreso da tutti nello stesso modo. Su questo la libreria non ci aiuta, l'unica cosa che ci aiuta è conoscere eh, i meccanismi degli altri database. Ok, dicevamo come fa a fare questo trucco la nostra libreria? Allora, eh, guardiamo questa figurina. Eh, Java Application è il nostro programma programma che stiamo facendo noi, la nostra applicazione, ok? I dati sono qua sotto, qui parlo di Oracle, qui parlo di SQL Server, noi abbiamo MySQL, è lo stesso, ok? Quindi i nostri dati sono qua dentro, dentro un database. Sapete che il database in realtà è fatto di due parti, il Database Management System, che ho detto DBMS, che è il software che abbiamo installato, e poi ci sono i dati veri e propri che sono gestiti dal DBMS, Ok? E uh, questo livello qua in basso. Um, nostro, il nostro programma chiama una serie di librerie, una serie di classi, un API, un Application Programmer Interface, quindi un'interfaccia fatta di una certa serie di classi e interfacce, che è l'unica cosa che il nostro programma vede. Quindi io faccio le chiamate qui, e questo è un livello indipendente dal database. Cioè Queste chiamate valgono sempre qualunque sia il database sottostante con cui lavoro. Um, dopodiché queste chiamate vengono uh, tradotte in chiamate effettive verso il database effettivo grazie a una classe che prende il nome di JDBC Driver che uh, ha questo compito no? quello di implementare in un modo specifico rispetto a ogni a ciascun database quindi di se JDBC Driver ce ne sarà uno per MySQL ce ne sarà uno diverso per Oracle ce ne sarà uno diverso per Postgres e così via e sono in grado di sapere come parlare al database, quindi che indirizzi di rete usare, come si fa l'autenticazione, la password, tutto, tutti i dettagli di connessione che noi non vogliamo sapere, ma li sa questa classe. Quindi qualunque operazione di alto livello che noi richiamiamo a livello standard, di standard JDBC, verrà poi in realtà implementata a basso livello, diciamo a più basso livello, dal driver JDBC corrispondente al database che ho installato io, che ho configurato io. Quindi l'architettura JDBC in teoria permette di avere, volendo, anche più driver JDBC nello stesso programma, oppure in programmi diversi, però cioè non c'è nessuna limitazione a questo, ehm, ciascuno dei quali sa parlare con un tipo di database diverso. Noi useremo sempre il driver JDBC di, eh, di MySQL o di MariaDB per accedere al, a, al nostro database. Questa parte alta, l'API la, JDBC, è standardizzata dalla community Java dallo standard Java. Questa parte bassa sono classi che sono implementate nella maggior parte dei casi dallo stesso gestore del database, quindi l'oracle non solo ti fornisce il suo database facendolo, facendolo pagare il giusto, ma ti fornisce anche il driver JDBC per accedere al suo database, idem dal sito di MySQL scaricate il database, ma scaricate anche il driver JDBC, idem dal sito di, Maria, di MariaDB e così via. Quindi in molti casi il produttore del database fornisce anche la libreria JDBC driver necessaria per accedere al proprio database. È chiaro perché è proprio il suo interesse che i programmi Java poi possano accedere a quel database stesso. Poi in realtà ci sono anche degli altri sviluppatori open source che magari sviluppano varianti alternative di questi driver. Però normalmente, diciamo così, la responsabilità di produrre JDBC driver è del produttore del database. In mezzo a questi due, quindi livello alto standard, e il livello basso specifico cosa c'è? c'è questa classe classettina semplice semplici che si chiama driver manager questa classe driver manager non fa altro che instradare le richieste al driver giusto al JDBC driver giusto quindi se tu arrivi se tu fai un API per fare una select su un database MySQL il driver manager caricherà il driver JDBC specifico di MySQL e gli passa la query quindi questo è l'oggetto che si mette in mezzo e eh, conosce, conosce quali sono i DVC driver installati sul tuo computer e eh, crea, istanzia e, e chiama i metodi di quello giusto rispetto al database che hai scelto di utilizzare. Quindi abbiamo proprio questa separazione di due livelli con il livello più alto standard e il livello più basso ehm, specifico per il singolo database. In pratica questo cosa vuol dire? Vuol dire che ogni volta che voglio fare una query in un database eh, eseguirò sempre questi stessi sei passaggi che sono quelli diciamo così offerti dall'API JDBC dal, dal livello standard del, del JDBC API. Um, per fare questo mh, muoviamoci in parallelo sulle slide ma anche su un esempio. Okay? Allora io stamattina più su presto vi avevo condiviso su GitHub eh, un progetto che adesso se ritrovo dove è finito Eclipse lo andiamo a aprire, eh, che è questo progetto qua Ufo. Mm? Eh, Ufo perché? Perché in realtà sono dei dati che ho preso da questo sito Calculing che di fatto raccoglie dei dataset per fare sperimentazioni. Eh, e questo eh, dataset conteneva dei dati sui presunti, presunti avvistamenti di UFO quindi sono 80.000 eh, diciamo notifiche, segnalazioni ecco, di avvistamenti di UFO nell'ultimo nell secolo circa no? quindi questo è un database che ho trovato in giro ne useremo spesso per fare esercizi, per fare esami database trovati in giro e, come vedete non sono database piccolini piccolini, no? Sono in questo caso 80.000 report. E guarda, questo sito qua ci dice come è fatto questo database, ma lo vediamo poi direttamente. Allora, io in questo progetto UFO ho creato una cartella database in cui c'è un file SQL che ci servirà per creare il database. Per poter lavorare noi dobbiamo prima di tutto far sì che il nostro, i nostri dati siano memorizzati, gestiti da MariaDB, dal database che abbiamo sul nostro computer. Okay? Quindi il primo passo, e lo facciamo insieme, eh, è quello proprio di caricare sul tuo computer, dentro il tuo database, i dati su cui devi lavorare. I dati eh, del database non si copiano copiando una cartella, ma si copiano eh, attraverso diciamo, i comandi SQL per poter ricreare su un altro computer lo stesso database poi vediamo come farlo eh, però immaginate che quando il video, ah, ti do una copia di un database in realtà quello che ti sto dando è un file SQL eh, non rompere scatole aprilo e basta non voglio fare cose eh, open Vabbè, se non ce la fai... Scusami eh. Qua. Ok. Um, questo file UFO Cytix DB SQL contiene al suo interno, vedete, le istruzioni tipo create table, uh, insert into, che eh, al loro interno di fatto hanno le istruzioni per ricreare tutti i dati che servono. Quindi la rappresentazione del database è semplicemente un file di testo che contiene le istruzioni da Create Database come prima, e, e poi all'interno del database crea le tabelle, e poi all'interno delle tabelle inserisce i dati. Questa è la struttura che, eh, del file che conterrà i dati. Noi dobbiamo prendere questo file e caricarlo all'interno del nostro sistema. Per far questo, usiamo io eh, lavorando su Windows. Prendiamo idsql, eccola qua, idsql è il programmino che useremo come front-end del database. Noi potremmo benissimo prendere questo file, andare alla linea di comando, scrivere MySQL alla linea di comando e poi importare o fare copia e incolla di questo file che ricordiamoci ha 80.000 righe, quindi ci vorrà un certo tempo no? per, per poter, eccola qua, 80.300 righe, ci vorrà un certo tempo no? per caricarlo a mano. Um, e, e invece, noi per evitare di, di usare a linea di comando no, l'interfaccia con, con MariaDB eh, usiamo questo programmino no, IDSQL. No? Per rispondere alla chat hai risposto giusto. Per aprire, noi non andremo quasi mai a vedere i file eh, SQL in Eclipse no? eh, li, li, li guarderemo direttamente in IDSQL. Adesso lo vediamo subito. Però se volete vedere un file in Eclipse che lui non riconosce immediatamente. Uh, fai open with e dici beh, aprilo col tuo editor uh, interno, no text editor. Ma noi non guardiamo da Eclipse. Noi sappiamo che c'è, abbiamo visto che cos'è. Uh, chi ha il Mac deve aprire SQL Pro. Mm? Era, era nelle, nelle, nel documentino all'inizio dove abbiamo fatto installare tutti i vari programmi. Uno di questi si chiamava SQL Pro. Mm. Ok. Allora, dicevamo, lasciamo per un attimo eh, Eclipse tranquillo e eh, andiamo a vedere la connessione. Allora, mentalmente tenete ben separate le varie cose. Il database è una cosa, sta girando sul vostro computer, gira probabilmente come servizio, oppure se avete XAMP l'avete avviato con XAMP. E lui e lui è il programma che tiene i dati. Poi abbiamo un front-end che è un programmino che ci permette di editarlo di editare i dati, però sono due cose diverse ok? ID è semplicemente o SQL Pro è semplicemente un front-end un programma client che si aggancia al database e con un'interfaccia grafica un pochino più comoda ci fa vedere i dati la prima cosa che deve fare quindi questo programma è connettersi al database remoto e quindi mi chiede, senti ma eh, tu dove vuoi collegarti? allora io mi devo collegare a un database che sta girando sul mio computer quindi qua scrivo 127.0.0.1 oppure scrivo localhost che è il nome del computer locale e poi dovrò specificare utente e password con cui mi collego. Se quando avete installato il database non avete creato nessun altro nuovo utente, avrete l'utente principale, che è l'utente root, che ha i permessi di far tutto, e avrete definito una password da specificare per quel database, per l'utente root. Okay? Quando avete installato MarioDB vi ha chiesto qual è la password che vuoi dare a root, se l'avete dimenticata siete fregati. Um, o dovete eh, disinstallarlo o reinstallarlo per, eh, per dare una password che vi, vi ricordate. Se avete XAMP, XAMP in automatico mette una password vuota. Okay? Allora, eh, per collegare un database ho bisogno di sapere dove si trova, su quale computer, localhost, su quale porta sta girando e MySQL per default gira su questa porta 3306, potrebbe cambiare soprattutto nel caso dei Mac quanto che ci sono alcuni servizi di sistema che già usano la porta 3306 quindi quando fate partire il database MySQL a volte lui si posiziona su una porta diversa è un po' più un casino due, quindi dove gira su che porta, qual è lo username e qual è la password di accesso a questo punto io faccio apri mi chiederà, in questo caso apre una finestrella in cui mi chiede la password perché io avevo detto chiedi credenziale ho selezionato chiedi Qua, anziché scrivere la password e memorizzarla questa è la password che ho specificato per l'utente root che in modo molto poco sicuro ho chiamato root anche questa ma vabbè non fatelo nella vita reale e questo, a questo punto ID riesce a collegarsi al database e mi fa vedere su questo server localhost su questo server sul mio computer quali sono i database che sono già stati memorizzati ok eh, ce ne sono alcuni di default come information schema e test che sono già preinstallati e, e altri che mh, avevo usato, ma anche MySQL, altri che avevo usato per fare altri, altri esercizi diciamo così, in precedenza su questo computer adesso noi vogliamo aggiungere a questi database eh, il nostro database sugli UFO come faccio? Ebbè, a questo punto posso caricare dal menu file eseguire un file SQL. Il file SQL che come abbiamo visto contiene le istruzioni per eh, creare, ricreare il database. Mm? Eh, la differenza tra carica ed esegui, che carica me lo fa vedere in una finestra e poi dopo devo fare run, esegui, eh, altrimenti esegui lo carica e lo, cioè lo esegui immediatamente senza, senza caricarlo. Questa seconda opzione esegui è comoda se io, il mio file è veramente molto grande quindi non voglio rallentare il programma per farglielo caricare ma adesso che stiamo cercando di capire come funzionano le cose facciamo carica e andiamo a cercarci dove si trova nel workspace di Eclipse che quindi da qualche parte dovrei avere qua quindi andate a cercare il workspace di Eclipse in cui state lavorando il progetto UFO dentro database abbiamo il file ok? Quindi semplicemente ci andiamo a ricercare la cartella di de, de Eclipse no? dentro cui c'è questo file. Lo apriamo. Vabbè, dice la codifica degli accenti. E qui già mi dice: ah, guarda che questo file è un pochino grandino, vuoi eseguire direttamente senza caricarlo nell'editor? No, noi facciamo carica nell'editor perché lo vogliamo guardare. E con l'editor di MySQL è questo. Adesso ingrandisco un po' i caratteri. Chiudo le altre cose che non c'entrano niente, vabbè. Non so perché, ma... eh, non me la fa chiudere. Scusa, faccio così. Di solito doppio clic, ok. È la finestra, tutte queste finestre con il triangolino sono finestre che contengono delle interrogazioni dei file SQL e come vedete, lui ha riconosciuto la sintassi. vabbè, Ovviamente, è il suo lavoro. Finora abbiamo semplicemente caricato il file dal workspace di Eclipse dentro la finestra di ID. Se vogliamo eh, creare il database dobbiamo eseguire queste istruzioni. E quindi diremo ad ID per favore di al database di eseguire l'intero contenuto di questo file. Questo lo facciamo col tastino blu, esegui SQL, quindi esegui oppure run. Quando clicco questo... Uh, lui mi dice, fa' attenzione che ci sono delle query che non hanno la l'aware, ma questo è semplicemente un warning che mi dà ID SQL. Quando uh, faccio run, come vedete, lui lavora ed esegue qua sotto in questa finestra in basso, che adesso poi andiamo a prendere, esegue, adesso la, la ingrandisco, uh, esegue queste istruzioni che sono state date, molto spesso... Ci dà degli avvisi su InnoDB o cose di questo genere, ma questi li possiamo eh, ignorare eh, facilmente, cioè non, non, non hanno nessun impatto, ok? Ecco, vedete che qua sotto lui mi dice, mi fa il log di fatto di tutti i comandi che ha dato, quindi questi sono i comandi che effettivamente ha dato e ha, eh, e ha fatto eseguire, Ok? allora Giorgio, Delena e Andrea che dicono unable to connect to host questo è perché molto probabilmente non sta girando il database sul vostro computer Ok? quindi il database non basta aver installato quando l'abbiamo installato all'inizio del corso bisogna anche avviarlo allora ci sono due opzioni o quando l'avete installato avete scelto esegui come servizio, esegui l'avvio e quindi nel momento che accendete il computer parte in automatico Oppure lo dovete avviare manualmente. Allora, eh, se siamo sotto Windows, il modo di avviarlo è dal pannello dei servizi. Ok? Quindi andate eh, ad, ad aprire di fatto dalla. aspetta che chiudo solo questo, da qua. No? Scrivete services o servizi, a seconda che sia italiano o inglese, vi viene fuori questo pannello con tutti i servizi di sistema che stanno girando okay? e uno di questi servizi se andiamo giù sotto la M è MariaDB okay? E in questo caso eh, io ce l'ho impostato come running e automatic automatic vuol dire che parte automaticamente quando accendo il computer e running vuol dire che adesso sta girando quindi se voi, anziché automatic qua, avete manuale, vuol dire che quando accendete il computer il programma non parte e magari è consigliato, se usate un portatile, non avete voglia di, che, di consumare batteria continuamente perché sta girando il database, ma accendo, lo accenderete solamente quando vi serve. In questo caso avete questi bottoncini fermati, pausa e riavvia il servizio. No? Qui avreste start. Quindi se io stoppassi questo, stoppo MariaDB, mi viene fuori che lui non è running. E se provassi di nuovo con IDSQL a ricollegarmi mi darebbe forse aspetta, eh. dopo un po' pensa e mi dovrebbe dare un errore di connessione perché il database non sta girando. Ok? Quindi eh, scegliete voi che se eh, deve essere avviato in automatico il manuale se scegliete di avviare in manuale prima di lavorarci dovete ricordare di avviare il servizio ok? se invece anziché uh, l'installazione di MariaDB indipendente avete deciso di usare XAMPP va benissimo, anche lì ricordatevi ci sarà l'iconcina in basso di XAMPP e ricordatevi di avviare il database MariaDB o MySQL come è scritto prima ovviamente di poterlo di, prima di poterlo aprire col frontend end ok? Adesso rivediamo i vari passi. Eh, su Mac devo dire che a memoria non ho, eh, non ho i, i com, il com, come si faccia. Eh, quindi non, non te lo so dire così al volo. Eh, però di solito viene installato nei servizi di sistema, anche questo. E di solito quando lo installate dovrebbe partire in automatico. Eh, però bisogna, bisogna verificare che a volte non, non gira sulla porta 3306 ma 3307. Bisogna vedere poi a seconda di cosa c'era già installato sul vostro Mac prima se prende quella porta oppure ne prende una diversa perché quella porta era già occupata. Ok, rive, rive, rivediamo i passi. Ok? Rivediamo i passi. Quindi chiudiamo ID, lo riapriamo. Qui a questo punto ci colleghiamo sperando che il database stia girando, do a password giusta, e poi carico il file SQL. Carico il file SQL e lo devo andare a cercare nella cartella in cui c'è il workspace Eclipse. Quindi io sapevo che il workspace Eclipse ce l'avevo su un disco D, dentro questa cartella, dentro TDP e dentro UFO che è il progetto una volta che sono nel progetto scelgo il database e lo vado ad aprire e a questo punto lo carico nell'editor e lo faccio eseguire quindi c'è il tasto run, esegue SQL e lui esegue adesso non lo rifaccio una seconda volta perché in realtà c'è già se no mi darebbe errore ok? quindi molto semplice in realtà è ancora più semplice perché se voi andate a prendere da Eclipse scegliete di aprire il progetto nel System Explorer qua, quindi in Explorer risorse di fatto, che ti apre una finestra così sulla cartella, potete se, più facilmente anche andare a prendere dall'Explorer risorse il database, fatemi chiudere questo e potete direttamente prendere questo e trascinarlo dentro la finestra di query di ID e così dovete evitare di fare file up eccetera ma queste sono poi le scorciatoie l'effetto di questo qual è? l'effetto di questo è che alla fine in ID abbiamo eh, una nuova database che in questo caso si chiama UFO Sightings la prima volta che lo caricate questo non compare in automatico non compare automaticamente perché quando lui crea un database non va ad aggiornare subito questo elenco quindi c'è questo tastino verde, aggiorna, che se per caso dopo che avete caricato, dopo che avete eseguito il run del database, non ve lo vedete comparire, eh? portate il mouse in questa finestra, fate aggiorna e lui rilegge l'elenco dei database ed, ed a questo punto dovrebbe comparirvi. Quindi a questo punto cosa vediamo? Adesso appunto sul SQL Pro sarà leggermente diverso. Se non compare neanche, allora fate attenzione che eh, per fare aggiorna devo aver cliccato su questa finestra, perché altrimenti lui aggiorna la finestra di destra e non quella di sinistra. Quindi cliccate qui e poi fate aggiorna. Se non compare neanche così vuol dire che non avete eseguito la query precedente, quindi non avete fatto il run della query precedente quando l'avete caricata. Ok, una volta ehm, sul Mac apre direttamente ufo UfoSightings da MySQL e non da Eclipse. Eh, non capisco se è una cosa buona o no o non buona. Cioè il fatto che ci clicchi sopra e te lo apre da SQL Pro e poi fai direttamente run. Mm. Eh, perché Eclipse riconosce che l'estensione SQL è installata sul sistema. A me errore, però un po' generico, sugli errori specifici magari come sempre dobbiamo vedere esattamente il messaggio per capire, application, se lo stai eseguendo due volte forse, se hai eseguito già una volta lo script, vuol dire quando ricerca di ricrearlo la seconda volta, dà errore. Ok, andiamo, andiamo per gradi, ok? Eh, poi non preoccupatevi nel senso che i vari diciamo, problemi di connessione poco per volta li, li risolviamo, dopo un po' diciamo, saremo fluenti. Vi faccio solo, solo vedere la struttura di questo eh, MySQL. Abbiamo, di questo ID SQL, scusatemi, ci sono elenco di database. Se seleziono un database mi fa vedere l'elenco delle tabelle. Se seleziono una tabella... Ok? Seleziono una delle tabelle. Qui mi compare il nome della tabella con la struttura della tabella stessa. Quindi, qua, se voglio modificare un dato, modificare un campo, aggiungere una, una colonna alla tabella, lo posso fare in modo interattivo. Cioè, noi non scriveremo mai un'istruzione un create table o alter table a mano. Ok? Cioè, ci, pe ci pensa lui a fare questa operazione qua. Se io volessi modificare questo, che ne so, questo qui da, da due caratteri a, a, a quattro caratteri scriverei quattro, faccio invio, faccio salva qua sotto e ci pensa lui a costruire la query necessaria per aggiornare la tabella quindi non dobbiamo impazzire con le, eh, con le istruzioni di creazione delle tabelle quindi ho una vista tabella che mi dà la struttura della tabella e poi una vista dati che mi dà il contenuto della tabella stessa. Questo è il contenuto intero della tabella, in realtà non mi fa vedere. Ti faccio solo vedere le prime mille righe, perché tanto non è che le leggi tutte È 80.000 e non è per, per diciamo così, essere più veloce. Quindi ci sono le varie colonne di questa tabella e poi le varie righe che posso esplorare. Okay? Poi c'è la finestrella query in cui io posso scrivere le mie interrogazioni. Quindi ad esempio in questa tabella ho la shape, no? poi ce la useremo dopo, la forma del lufo che è stato avvistato, io posso vedere, non fammi vedere, shape from eh, sighting. E lui mi fa vedere, se faccio run di una query, lui mi fa vedere tutti, le, la, le, il risultato di questa query poi io posso a questo punto, vabbè sono ripetute quindi chiedo di vedere distinte ad esempio e mi fa vedere che a questo punto sono 30 righe per una colonna quindi sono 30 shape diverse che sono state riconosciute le voglio mettere in ordine alfabetico order by shape ascending, crescente però qui non devo insegnarvi nulla, nel senso che l'SQL lo sapete benissimo, e, eh, e semplicemente possiamo scrivere una query, col tasto run viene eseguita questa query e sotto, nella finestra sotto, mi compare il, la tabella risultante di questa query. Quindi qua ci permette di familiarizzarci con il database e familiarizzarci con la costruzione delle query che vogliamo fare. Um... Non è comparso l'icona qui a fianco a dati, mi sembra, mi sembra curioso. Forse perché non hai selezionato il database sulla sinistra, deve essere selezionato. A doppio clic, deve essere in grassetto perché lui deve sapere quale database usare. Ok, eh, arrivati a questo punto così. Abbiamo un ambiente in cui sappiamo che abbiamo dei dati in un database e possiamo in modo interattivo anche un pochino vederli e manipolarli. Torniamo a Java. Ok, allora se avete, ho capito, se avete ancora aperta quella eh, potete fare doppio clic sul nome di una query e lui vi ripulisce la finestra. E ritorna query Oppure potete direttamente cliccare su questo tastino, apre una query vuota e ne aggiunge una a fianco di quella precedente. Oh, adesso ho capito il problema. Normalmente ha una finestra di query, e se ci carica un file, usa quella finestra per quel file lì. Ma posso tranquillamente aprire più finestre query, perché magari lavoro su diverse cose. O quando non mi serve più la posso chiudere, oppure fare doppio clic e la, la pulisce. Ok, non avevo, non avevo conto il, eh, il motivo. Ok torniamo a, a java ok eravamo rimasti a dire che dove siamo andati Guarda. ogni operazione comporta sei passi Facciamo, adesso torniamo su eclipse e vogliamo fare questi passi dentro il nostro, eh, il nostro database okay? primo passo il mio programma deve sapere dove si trova il database Eh dove si trova il database e quale driver JDBC utilizzare per parlare con quel database specifico. Questo significa che io dovrò di sicuro avere nel mio programma, nella mie librerie, installato il driver JDBC specifico per il mio database. La libreria JDBC è fatta in modo che il programma principale non conosca, non abbia bisogno di conoscere il driver JDBC che sta utilizzando. Ci pensa la libreria a trovare quello giusto. E quindi questa classe JDBC viene ricercata e caricata a runtime quando il programma parte. Quindi la libreria GDBC usa una cosiddetta stringa di connessione, che adesso vediamo com'è fatta, che contiene dentro tutte le informazioni attraverso cui la libreria JDBC può trovare il driver, la classe driver. E aprire la connessione e cioè anzi chiedere alla classe driver di aprire la connessione perché ricordiamoci che il lavoro sporco lo fa sempre solo la classe driver eh, nel nostro caso dobbiamo installare una... però il nostro programma non conosce la classe JDBC driver ma ovviamente deve essere installata se no poi come potrà fare a trovarlo allora la potete installare dal sito di MySQL la potete installare dal sito di MariaDB ma noi in realtà ce l'abbiamo già installata perché se andate a vedere. Dentro le dipendenze mavering del nostro progetto c'è già la libreria MariaDB Java client. Quindi, in realtà, il nostro progetto, sin dall'inizio, avevamo già installata questa libreria, ma non l'abbiamo mai usata. Ok? Quindi è fondamentale che nel nostro progetto, nelle dipendenze del nostro progetto, ci sia anche questa libreria. La versione magari è diversa, perché questa immagine qua l'avevo presa l'anno scorso, ma la sostanza è che nel nostro progetto è installata. Il, è installato il driver JDBC per MariaDB ok a questo punto sapendo che il nostro progetto è ben configurato dobbiamo dire al nostro programma eh, qual è il database su cui vogliamo lavorare e tutto questo è codificato dentro un'unica stringa che si chiama JDBC Connection Url, cioè indirizzo di connessione JDBC che è fatta così è una stringa che contiene impacchettate tutte le informazioni che servono per potersi collegare al database stesso inizia sempre con JDBC due punti, questa è fissa questa parte poi c'è il nome del database che vogliamo usare in realtà è il nome del driver manager che vogliamo, del driver che vogliamo usare due punti barra barra come in tutte le URL, tutti gli indirizzi web che si rispettino il nome del computer, il server su cui gira, localhost oppure 127.001, la porta se non, quella, se non è quella di default, slash, il nome del database a cui vogliamo collegarci. Punto interrogativo, una certa serie di opzioni, nome uguale valore, nome uguale valore, e tra queste opzioni ci dovrà essere user e password ovviamente perché altrimenti lui non sa come collegarsi. Quindi noi dobbiamo costruire una stringa che dentro abbia tutte queste informazioni. Facciamo direttamente da Eclipse. Quindi da Eclipse nel nostro progetto Java creiamo magari una cartella, un package scusatemi, uh, db, ci mettiamo dentro db le cose che hanno a che fare col database e creiamo una nuova classe di prova Uh, test DB mm? con un suo main così lo possiamo eseguire allora dentro questa classe test DB proviamo a eseguire, uh, diciamo così a costruire nel, nel mettiamo, sì, va bene va bene nel metodo main. Proviamo a mettere queste varie istruzioni. Quindi la prima è la costruzione string di questa jdbc url. Allora, come abbiamo detto che la componiamo? La componiamo ops, come stringa che inizia sempre con J, jdbc. JDBC. Attenzione che metà di voi scrive jbdc e poi mi dice che non funziona. No, metà no, però a volte capita sempre che... È difficile da pronunciare, è facile da sbagliare. MySQL, JDBC c'è sempre. My, eh, che, che database usiamo? MySQL, ma non sempre, o MySQL o MariaDB. Usiamo MySQL, così siamo. Maria, eh, MariaDB in, in, interpreta anche la, la stringa MySQL. Adesso vi spiego meglio cosa serve, al, passaggio, al passo 2. Dopodiché dove sta il database quindi jdbc due punti mysql due punti barra barra localhost barra. come si chiama il database? Boh, come si chiama il database? andiamo a vedere si chiamava ufo underscore sightings ok ufo underscore sightings ok poi le informazioni di connessione user uguale root e la password quindi si vuole l'e-commerciale per come in tutte le ur dei siti web il punto interrogativo introduce la serie di parametri e l'e-commerciale separa un parametro dall'altro quindi il secondo parametro è password password mi si chiami password e non pass non mi ricordo mai sì password per esteso e il nome della password che abbiamo usato come utente root in questo caso io come vi dicevo, ho eh, usato la stessa password root per utente root, che è una cosa da non fare mai in produzione, ma per fare degli esempi può andare bene. Se state usando XAMP, questa parte qui non la dovete mettere, perché in XAMP l'utente root è stato creato come utente senza password. Okay? Quindi se provate a metterne una vi dice no, che non è valida. Se invece avete usato un'installazione normale di, di MarioDB, Uh, ovviamente in fase di installazione vi ha chiesto la password e dovete inserire quella finora non abbiamo fatto niente abbiamo creato una stringa con una sintassi un po' stravagante ma è sempre solo una stringa quindi per ora non abbiamo fatto nulla Ok? cominciamo a fare qualcosa dal passo successivo passo 2 Stabilire la connessione, cioè aprire una connessione tra il mio programma e il mio database. Quindi il mio programma è un, programma, un processo che gira sul mio computer, il database sta girando come servizio sempre sul mio computer, e sono lì, non si guardano, non si vedono, non si conoscono. Fino a quando non creo una connessione tra i due. Cioè, apro una connessione di rete tra il mio programma e il database. Il database ovviamente è un server, è un servizio, quindi il suo mestiere è quello di accettare connessioni da altri per come è strutturato l'SQL, una connessione viene aperta viene mantenuta aperta per tutto il tempo che serve e poi alla fine verrà chiusa quindi io apro una connessione stabilisco una comunicazione e poi una volta che questa comunicazione è aperta potrò fare le mie interrogazioni le mie, le mie query eccetera eccetera quando poi non mi serve più la chiudo questa connessione quindi è un protocollo connection oriented prima apro la connessione poi faccio le operazioni e infine chiudo la connessione Aprire la connessione si fa con un metodo che si chiama getConnection, un metodo statico di una classe driverManager. Quindi driverManager è la prima classe che conosciamo della libreria JDBC. DriverManager dice il nome, è la classe che poi si preoccuperà lei di costruire il driver stesso. E restituisce un oggetto di tipo connection. Allora, è semplicissimo, nel senso che noi dobbiamo semplicemente scrivere qua, qua sotto, una volta che ho questa stringa, creo un nuovo oggetto di tipo connection, chiamando driver manager, driver manager, manager, punto getConnection, a cui passo l'AUR che ho appena scritto. Okay. Um, questo è un metodo statico della classe driver manager facciamo attenzione ai package in cui devono essere importati se io vado su driver manager lui mi suggerisce di importarlo dalla, dal package java.sql benissimo la classe connection uh, anche qua mi chiede di importarlo dalla classe java.sql. E va bene. Facciamo attenzione perché a volte ci propone di importare queste classi da com.mysql.qualcosa, cioè dalla, classe, dalla libreria JDBC vera e propria. E noi invece non dobbiamo mai farlo. Okay? Noi dobbiamo sempre solo importare le i metodi e le classi dell'API, della JDBC API, quindi del livello più alto che abbiamo visto nella figura di prima. E sono tutte sotto java.sql o java.x.sql. Ok? Eh, quindi lo possiamo importare a mano, oppure eh, Alessandro mi diceva Ma a me non mi ha chiesto niente di importare. Sì, perché quando, nel momento in cui ho scritto il punto e fatto l'autocompletamento lui probabilmente l'ha inserito da solo l'import quindi alla fine questi due import ci devono essere verificate sempre gli import che siano dei package giusti se non ve l'ha chiesto l'ha messo da solo quando voi avete selezionato GetConnection dalla, dalla tendina io l'ho cancellato apposta per, per farvelo vedere meglio eh, ok a questo punto ci dà ancora un errore non lo dà solo a te Elena ma lo dà a tutti il fatto che GetConnection può generare un'eccezione e quindi questa va gestita, deve essere gestita. Eh, ma questo è normale, cioè stiamo aprendo una connessione di rete con un servizio che potrebbe girare, potrebbe non girare, la password potrebbe essere giusta, potrebbe essere sbagliata, il minimo che può capitare è che se qualcosa va storto mi genera un'eccezione. Quindi tutte le operazioni in realtà che faremo col database, tutte possono sempre generare qualche eccezione. Quindi noi ci mettiamo il nostro try catch e ci rassegniamo a lavorare dentro questo blocco try, eccezioni di tipo sql exception, sql exception che poi ci dirà cosa è andato storto, quindi se noi possiamo provare a fare run di questo programma, lo salva chiaramente e se tutto va bene non succede nulla. Se qualcosa non andasse bene, ad esempio se io avessi sbagliato che ne so, il nome del database, quindi ho dimenticato la S qua in fondo, o for ho dimenticato la S, rifacessi run, mi dovrebbe saltare fuori, eccola qua, allora, mettiamo la sotto che mi piace di più, Uh, mi salta fuori una bella eccezione SQL syntax error exception che è un tipo di SQL exception che dice Could not connect to address bla, bla bla bla in questo caso mi dice unknown database ufo sighting. quindi l'eccezione quando dite non funziona mi dà un'eccezione la, la, la prima cosa da fare è leggere bene l'eccezione perché 99 su 100 c'è già scritto cosa c'è che non va ok, leggerla tutta dall'inizio alla fine in realtà c'era già scritto anche qua quasi sempre la causa, la causa principale è di solito messa, è messa in fondo nell'elenco delle eccezioni quindi questa è la causa, è questa non database info oh beh, ovvio perché questo l'abbiamo scritto male apposta mm? eh, non suitable driver found eh, significa eh, abbastanza strano Se dovete verificare, allora, quell'errore che, che mi dice sia Beatrice, che Irene, che Michele, no suitable driver found, vuol dire che quando la classe driver manager, cosa sta facendo il driver manager? Lei ha preso questa stringa, l'ha guardata e dice, ok, io di questo qua non so nulla perché io sono una classe standard Java. Quindi ho bisogno di una classe driver che capisca cosa deve fare. La classe driver, quale classe driver? E l'unico suggerimento che ho è questo pezzo di stringa qua MySQL. Allora, di fatto, driver manager va a cercare su tutte le librerie locali di questo computer, su tutte le librerie e chiede eh, librerie che implementano una certa interfaccia e chiede a ciascuna di queste compatibile con JDBC, ma la implementativa interna non ci interessa e chiede tu supporti il protocollo JDBC MySQL? No, ok. Tu supporti protocollo JDBC MySQL? Sì, no, sì, no. A un certo punto una classe deve dire sì. A questo punto quella classe diventerà il vero driver eh, usato dalla libreria JDBC. Se con tutta questa interrogazione non riesce a trovarlo, eh, allora eh, dà quell'errore. Allora, nel caso di Beatrice l'errore è che ha scritto JBDC anziché JDBC. Io vi ho portato sfiga perché ho detto fate attenzione che questo lo sbagliate a scrivere. DB database, Java database connectivity. Quindi probabilmente, di sicuro lo sto vedendo nel messaggio d'errore che mi ha dato Beatrice, esattamente l'errore è quello. Irene mi ha detto una cosa simile. Adesso anche Michele scoprirà che probabilmente ha fatto un errore di battitura. E chiaramente non c'è pietà qua, eh? nel senso che sbagli un carattere e ti dà un'eccezione ma questo lo sapevamo già quando abbiamo scelto di occuparci di informatica. Ok, Allora, se, se adesso funziona, vuol dire che quando faccio run non, non succede nulla, eh, giustamente perché non, eh, non, non sto generando errori, non sto facendo nessuna stampa, niente. Eh, vabbè, Questo è quello che stiamo facendo. Eh, dal punto di vista delle classi, che, questo è un diagramma delle classi delle librerie GDBC. Cosa abbiamo fatto? La nostra classe è qua è application, il nostro main, che ha chiamato per la classe driver manager il metodo getConnection. Il driver manager non sa creare una connessione. E quindi cosa fa? Il driver manager carica un driver specifico, nel nostro caso quello di MariaDB. Che abbiamo installato il nostro programma, abbiamo visto nelle librerie CE, nelle dipendenze Maven, e gli dice: Senti, eh, caro driver MariaDB, ti ho trovato uno, ti ho trovato perché ti ho scritto giusto, e mi hanno chiesto di creare una connessione con questa specifica, con questa stringa di connessione. E allora questo signore qua ovviamente crea la connessione, questo driver JDBC, sì, crea l'oggetto connessione che viene ritornato al mio programma. Quindi, due cose. Uno, noi abbiamo creato un oggetto connessione nuovo senza usare new. Ho creato un oggetto, sì, questo oggetto c'era già prima, no, quindi l'ho creato da, da zero, ma non ho usato new. Non ho usato new perché in realtà l'oggetto l'ha creato un'altra classe, questo driver qui. Quindi questa classe ha fatto il lavoro che si chiama factory. cioè ha costruito per me un oggetto, il driver JDBC ha costruito per me l'oggetto eh, Connection, senza che io dovessi fare New. Una classe che io non conosco, tra l'altro, perché io non ho mai parlato con questa classe e non so neanche come si chiama questo driver JDBC appositamente non ho aperto la libreria, perché non vogliamo sapere come si chiama quella classe. Quindi una classe che non conosco ha creato lei un oggetto e me l'ha restituito. Questo è un pattern molto potente, nella sua semplicità, perché mi permette di... Tra l'altro questo oggetto qui anche non so bene che cosa sia, e adesso andiamo a vedere perché. Ma lo posso usare. Questo è un pattern potente, dicevo, perché il fatto di non usare new per creare un oggetto mi permette di non sapere esattamente di quale classe sia. Ricordate quando creavamo una, una, una lista e abbiamo detto ok, io posso fare tutto con l'interfaccia list, ma poi quando devo creare l'oggetto devo scegliere se è un'array list o una linked list. Scelta banale. Ma qui quando devo scegliere delle classi che non conosco, di librerie che non conosco, diventa un pochino più complicato. Allora anche qua delego la scelta di creare una nuova classe a qualcuno che lo sa fare meglio di me. E questo è il cosiddetto di eh, pattern. Se guardate, connection non è una classe, ma è, guardate la I, è un'interfaccia. Tutte le API che vedremo di, eh, di JDBC sono tutte fatte con l'interfaccia. L'unica classe fisica eh, è il driver manager, poverina, perché devo chiamargli un metodo statico. Vedete, questa è una classe vera. Ma quello che mi restituisce, mi restituisce una variabile di un qualche tipo, non so esattamente quale sia la classe, ma so che implementa l'interfaccia Connection. JDBC è tutto così. Noi creiamo oggetti, ma non li creiamo mai noi. Chiediamo a qualcuno di crearli per noi, e poi ci darà un riferimento a un oggetto di cui non conosco la classe vera e propria, ma lo userò semplicemente conoscendo l'interfaccia che implementa. Questo è il modo per cui riesco a chiamare dei metodi di classi di una libreria che non vedo neanche nel mio programma. Cioè qui non c'è import, adesso se vogliamo possiamo anche andare a vederlo, abbiamo scoperto il trucco. Questa è la libreria di MariaDB dentro ha tante cose, tra cui anche ci sono, boh, va a sapere, eh, da qualche parte ci sarà una classe che implementa connection, adesso dire dove sia non avrei idea ci sarà qualche classe da qualche parte che implementa l'interfaccia connection Boh, come vedete non, non è facile ma tra l'altro tenete presente che come è organizzata questa libreria MariaDB è già molto diversa da come viene organizzata la libreria MySQL perché è stata sviluppata da persone diverse e sarà ancora più diversa da come viene organizzata la libreria di qualcun altro allora tutte queste classi qua che sono le vere classi che faranno il lavoro noi non le vediamo mai le usiamo attraverso l'interfaccia ma non le vediamo mai quindi, non dobbiamo preoccuparci dei dettagli di come è implementata la libreria driver perché ci pensa l'interfaccia ci di JDBC a schermarcelo ok abbiamo fatto il passo 1 abbiamo detto che siano 6 allora passiamo al passo 6 poi quelli da 2 al 5 li vediamo però visto che il passo 6 è chiudere la connessione allora anche mentalmente conviene nel momento in cui la apro subito chiuderla Subito scrivere l'istruzione per chiuderla in modo da non rischiare di dimenticarla, perché poi uno va a cervellarsi sulla query, sul debug, non funziona, e si dimentica la close della connessione. Ok? Quindi subito connection.close. E poi qua in mezzo chiaramente usiamo la connessione. Quindi apro la connessione e la chiudo. Perché devo chiuderla? Eh, ma perché il database accetta un numero limitato di connessioni contemporanee massime. Per cui se io eh, aprissi tante connessioni e non le chiudessi mai, a un certo punto il database mi dice, senti ciccio, basta, non accetto ulteriori connessioni, quindi il mio programma darà una, la, la mi darà un errore eh, e dirà... Non se non so quale sia il messaggio del errore specifico, mi dirà che non è più possibile aprire le connessioni perché le risorse sono finite del database qualcosa di questo genere. Questo succederà magari se facciamo delle query dentro un ciclo, no? Dentro un loop, un ciclo for, faccio tante query, tante connessioni. Apro, chiudo, apro, chiudo e va bene. Posso aprire e chiudere le connessioni rapidamente, ma se eh, le apro senza chiuderle, sa saturerò molto rapidamente il numero massimo di connessioni che fa parte dei dati di configurazione di MariaDB di solito è un torno al 100, una cosa di questo genere, no? ma l'esaurisco in fretta. Se per caso lo dimenticassi, il connection.close non è gravissimo, gravissimo in programmi come questo, perché quando il programma finisce, chiaramente l'oggetto viene distrutto e la connessione poi andrà in timeout. Cioè di fatto tu hai aperto una connessione, poi chiudi il programma che l'ha aperta e questa connessione rimane ancora attiva per un po', poi il sistema operativo capisce che da... In questa connessione da uno dei due lati non c'è più il programma che l'aveva aperta e quindi questa connessione dopo un certo time out si spegne automaticamente. Però c'è un time out che magari è di qualche minuto e quindi anche qua stiamo mantenendo aperte delle connessioni zombie, diciamo così, in uno stato semi-morte e, e, e anche queste contano nel numero di connessioni disponibili. Quindi buona norma, eh, apro e chiudo. In mezzo ci lavoro, ok? Ci lavoro, cioè voglio fare una query, magari la query che abbiamo visto prima, ricordate, abbiamo detto, ma quali sono le forme degli UFO? Allora abbiamo detto select distinct shape from sighting. Uh, ok? Questa era la query che volevamo, ah, mettiamo in ordine alfabetico, order by, abbiamo scritto questo, no? By uh, shape crescente ok e qui la prima è vuota quindi magari aggiungiamoci anche where shape è diverso da stringa vuota ok quindi supponiamo di voler scoprire quali sono le forme degli UFO e quindi eseguire questa query per creare la query ovviamente mi conviene sempre prima creare interattivamente e poi dopo la trasporto dentro il programma Uh, Giorgio dovresti avere un tastino nuova query oppure chiudi quella lì e te ne fa aprire un'altra puoi chiudere quella, quel pannello dove c'è il file database e, e, e dovresti avere il posto libero um, allora una volta che so quale query voglio usare devo usare un oggetto uh, java che mi permette di inviare la query al server allora, noi abbiamo aperto una connessione, una connessione immaginatevela come un tubo, come un tunnel, un tunnel che collega il mio programma col database. Dentro questo tunnel faccio viaggiare delle navette, delle navette avanti e indietro che quando vanno avanti portano la query da eseguire e quando torno indietro portano il risultato della query eseguita. Ok? Dentro lo stesso tubo, dentro lo stesso tunnel, posso creare moltissime navette per tutte le interrogazioni che voglio fare. Sono tutte indipendenti l'una dall'altra. Ciascuna, diciamo così, se vogliamo questo paragone, portarlo avanti, ciascuna navetta è fatta da una coppia di oggetti diversi. Lo statement è la query che va e il result set è il risultato che torna indietro. Quindi io devo prima creare una navetta che parte, creare lo statement, mandarlo aspettare che venga eseguito e andare ad analizzare il risultato che ho ottenuto il passo 3 è la creazione dell'oggetto statement e questo si fa semplicemente creando un oggetto statement di nuovo però usiamo sempre il metodo, il meccanismo della factory io non so qual è l'oggetto statement da usare con MySQL ma la connessione lo saprà quindi l'oggetto connessione ha un metodo che si chiama createStatement che restituisce un oggetto di tipo statement e quindi ho un oggetto di tipo statement st uguale e statement di nuovo sarà attenzione cosa importiamo java.sql.statement quindi abbiamo creato un nuovo statement in realtà non l'abbiamo creato noi perché non c'è scritto new ma abbiamo chiesto la connessione senti tu che gestisci il tunnel eh, dammi una nuova navetta perché ho bisogno di inviare una query eh, per ora usiamo create statement per il primo quarto d'ora poi più tardi, come c'è scritto nelle slide, eh, useremo un'istruzione leggermente diversa che si chiama Prepare Statement, che è un'estensione del, dello statement base. Ma ci arriviamo tra un attimo. Ok, una volta che ho la navetta pronta, lo statement pronto, ci metto dentro una query e la mando e la invio. Quindi mi preparo la query. La query non è altro che una stringa. Quindi string. SQL, uguale, e qui dentro questa stringa ci devo mettere le mie istruzioni, che e... Andiamo, facciamo copia e incolla di là, questa qui. Quindi faccio copio e incollo qui, e se c'è un'impostazione giusta del, dell'editor di, di Eclipse è abbastanza furbo da andare via a capo. Poi ci sono questi caratteri di a capo che dobbiamo togliere. E poi bisogna fate, fate molta attenzione qua, dobbiamo sempre aggiungere un, garantire che ogni riga finisca almeno con uno spazio. Perché se no quando, concatena, quando questo concatena i pezzi di questa stringa li metterebbe tutti appiccicati e mi darebbe un errore di sintassi. Okay. In realtà la query va scritta su una riga sola, quindi in realtà quello che noi stiamo facendo è questo. Stiamo costruendo una query tutta sulla stessa riga, così. Okay. E al database viene mandata così su una riga sola. Poi per comodità mia, magari facendo copia e incolla o per scriverla, mi conviene scriverla su più righe e poi concatenare tra di loro le varie righe però devo fare attenzione che se io dimenticassi questo spazio qua in fondo, ad esempio dopo shape, la query effettiva sarebbe questa. Questo shape from qua mi dà un errore di sintassi, perché è una query in cui shape from è il nome di una colonna che non esiste e manca la clausola from della query stessa, quindi si sballa tutto. Quindi molto spesso se trovate degli errori di sintassi andate a cercare se avete correttamente separato i vari pezzi della, della stringa. Eh, poi qui ci sono gli, gli, gli amici che usano il Mac che continuano ad avere dei problemi, come ad esempio Elena. E io credo che chiudendo eh, la, la finestra che contiene la query di caricamento del programma, eh, chiudete quella e vi, vi, vi dovrebbe liberare quella finestra per, eh, per poterci scrivere una query nuova. Non so se ci sia un tastino nuova query, se po sia possibile crearne più di una, se Giorgio ha risolto magari ci può rispondere. Hm? E non avete diversi pannelli, ma potete chiudere quello precedente no? o cancellarlo. Mi spiace, ci vorrebbe una macchina virtuale con un Mac dentro per poter vedere le cose in parallelo, ma no? è abbastanza complicato così. Al limite lo risolviamo offline, no? al limite ci, ci guardiamo un attimo lo schermo, lo condividiamo un attimo e lo risolviamo poi a parte, hm? se non riuscite a risolverlo tra di voi ok dicevamo creiamo la, la stringa in uno di questi modi il mio consiglio è provatela sempre prima in modo interattivo perché in modo interattivo vedi subito se c'è un errore di sintassi se il risultato è quello che, che ti aspettavi mentre invece vederla qua se tante volte la leggi la rileggi 50 volte ma poi alla fine eh, è sbagliata e non ti accorgi, accorgi perché l'eccezione che salta fuori spesso è un po' generica Ok, quindi abbiamo, ci siamo salvati dentro una stringa la query da fare, questa è semplicemente una stringa, quindi in Java non ci capisce nulla, non sta facendo nessun lavoro su questo, questa stringa la mandiamo al database, come? Attraverso l'oggetto statement, che ha un metodo che si chiama execute, ha diversi metodi che si chiamano execute, quello che ci interessa è un metodo che si chiama execute query, cioè, esegui la query, esegui l'interrogazione, che mi restituisce un oggetto di tipo uh, execute query di oggetto result set, come è scritto qua. Quindi io devo salvarmelo in un result set, che ovviamente sarà un oggetto di tipo java.sql.result set. Quindi, dalla JDBC URL ottengo la connessione attraverso il Diver Manager. Dalla connessione ottengo uno, sta uno statement attraverso il metodo Create Statement. Questo attraverso questo statement posso far eseguire una query qualunque, basta che gli fornisca la stringa SQL corrispondente, e mi restituisce un result set, un oggetto di tipo result set. Come sempre, Statement. È un'interfaccia, result set è un'interfaccia perché stiamo usando sempre lo stesso, lo stesso pattern di factory. Okay? Quindi gli oggetti vengono effettivamente creati dalle classi che noi non conosciamo. Eh, per evitare di importare ogni volta sarebbe meglio import già.sql.sterisco, ma anche no, magari. Eh? Importiamo le classi che ci servono. In realtà, dopo un po', eh, anziché scrivere result set a mano, scriveremo result set eh, per dire siete le prime lettere, fate contro spazio e quando selezionate da qua vi completa il nome e automaticamente vi mette anche l'import sopra, quindi eh, dopo un po' non te ne accorgi più. Adesso stiamo facendo un passo per volta, no, per capire tutto quello che stiamo facendo, ma scrivendo poi normalmente, o oh, poi sono queste tre le classi che ci servono. Poi se vuoi importare tutto il package, bene, ma preferisco importare in modo chirurgico ciò che ci serve, perché se per caso avessi due package diversi che definiscono una classe con lo stesso nome e fai gli import con l'asterisco, sta iterando i dadi su quale sia la classe che viene effettivamente usata. Ok, eh, siamo arrivati a eseguire la query e speriamo che funzioni. Quindi di nuovo, se io faccio run adesso del programma, se tutto va bene non stampa nulla. Se io avessi sbagliato la query, ad esempio, qua, come dicevamo, uno spazio, ho dimenticato uno spazio, rieseguo e mi salterà fuori ovviamente una eccezione. Syntax error exception causata da SQL exception, vedi, un non column shape from in field list, cioè una colonna shape from che non so quale sia. Ovviamente poi lui, gli errori di sintassi hanno sempre una motivazione più o meno strana, perché eh, dipende che cosa lui ha interpretato del, rispetto all'errore che abbiamo fatto noi, ok? Eh, però adesso questo lo sapevamo perché l'abbiamo fatto apposta. Quindi abbiamo fatto un passo in più, abbiamo eseguito una query e abbiamo ottenuto un oggetto di tipo result set. Questa è la parte sotto di quella figura di prima. Quindi noi abbiamo chiesto alla connection di darci una classe statement con il metodo create statement. La connection ci ha creato una, un oggetto di tipo statement e ce l'ha dato, noi siamo sempre qua, siamo sempre l'applicazione. Eh, e noi a questo punto chiediamo allo statement dammi i risultati rispetto a una certa query e quindi lo statement restituisce il result set che noi possiamo usare nella nostra applicazione il result set contiene i risultati dell'interrogazione quindi l'elenco delle forme degli, degli, ehm, eh, degli UFO okay? quindi noi ne, no, ci aspettiamo che a fronte di questa query iniziale eh, il result set eh, che mi tornerà indietro al database conterrà esattamente questi dati qua dovrebbe contenere 29 righe per una colonna beh, una colonna sola che si chiama shape con 29 righe con i vari dati internamente adesso si tratta di capire come io posso prendere questi dati che in qualche modo sono dentro non vi tra virgolette dentro perché adesso non vi spiego come sono fatti dentro il result set e usarmeli che ne so in una mia lista in Java per poterli poi vedere, stampare eccetera eccetera. Ok, allora eh, questo è come lavoreremo su set. Prima di passare a quello, volevo solo citarvi che come vi ho detto ci sono vari metodi execute sullo statement, uno è execute query execute query esegue le select se ho un select, devo chiamare metodo execute query perché è quello che mi restituisce il result set. Se invece ho altre istruzioni ehm, eh, SQL, come insert o update, delete no, non voglio neanche sentire parlare perché cancellare i dati è sempre una cosa brutta, eseguirò invece un altro metodo che si chiama execute update Update vale sia per la insert che per l'update, cioè non c'è un execute insert. Execute update mi permette di eh, avere delle, delle stringhe SQL che contengano insert oppure update. E restituisce, se notate, non un result set ma un valore intero. Perché chiaramente quando faccio una insert non mi devi restituire i risultati, sono io che ti do i dati. Quel valore intero mi dice quante righe sono state effettivamente modificate. Quindi faccio una insert di un dato e mi aspetto che quel valore valga 1. Se non vale 1, quel dato non è stato inserito per qualche, magari violava un vincolo di integrità referenziale, quindi non è stato inserito. Eh, oppure l'update, faccio un aggiornamento di tante righe, e lui mi dice alla fine quante righe sono state aggiornate. Quindi differiscono soprattutto nel tipo di, del dato di ritorno. In una select interrogo il database, quindi mi ritorno a un result set, invece in una update o insert, I, aggiungo io dei dati e quindi mi dice solamente quanti, quante righe sono state modificate. Oppure in generale per altre istruzioni che non debbano né restituire dei, dei dati né modificare dei dati si usa semplicemente un metodo che si chiama execute e basta che ritorna un booleano vero o falso è andata bene o non è andata bene no, l'operazione è stata eseguita sì o no quindi se uno volesse fare che so, create table o altre cose qua dentro eh, usa semplicemente il metodo execute che mh, di fatto non useremo quasi mai perché 99% useremo delle select, ogni tanto useremo qualche insert e finisce lì essenzialmente il tipo di programmi che faremo. Ok, um, andiamo avanti per un attimo, poi ci torniamo su, su questo punto 4. A questo punto i risultati. Prima vi ho detto che il result set contiene i risultati della query e quindi noi ci immaginiamo che il result set, il result set contenga questi numerini qua sotto, questi valori qua sotto. In realtà non è proprio così, sarebbe troppo facile. Per, ma perché non è così? Ma eh, Qui noi avevamo una tabella di 80.000 righe. Vi immaginate se io anziché questa query ne avessi fatta una diversa del tipo eh, select asterisco from, uh, from sightings. Eh, e eseguendo questa query mi darebbe una tabella che contiene 80.000 righe per 12 colonne e avrei dovuto prendere tutta questa intera tabella dal database, trasferirla verso il programma Java e il programma Java memorizzarsi tutti questi dati qua poi se mi servono davvero questi dati va bene ma magari non mi servono proprio tutti o non mi servono tutti subito quindi sarebbe un'operazione abbastanza lenta e dispendiosa sia dal punto di vista della rete che della memoria utilizzata io potrei avere delle query che mi danno dei result set anche molto molto grandi e non voglio leggerli tutti subito, in anticipo. Allora c'è un meccanismo a finestra attraverso cui il result set ci permette di vedere proprio come se avessi una piccola finestra un dato per volta del result set. Quindi il result set potrebbe essere anche lungo milioni di righe, ma io tanto ne guardo una sola per volta. E la memoria che occupo è quella relativa a una sola riga per volta. Quindi il Result gestisce una sorta di cursore immaginario sulla tabella, sui risultati della, della query. Eh, un cursore che seleziona in ogni momento una riga e quindi della mia query, della mia tabella con, con tanti risultati, sono tante righe, tante colonne, io in un certo momento il mio cursore è posizionato su una determinata riga qua. E quindi vedrò solamente i dati presenti in questa riga. A questo punto ho due famiglie di metodi. Alcuni metodi per spostare il cursore avanti e indietro. Dammi la riga prima, dammi la riga dopo, vai alla riga 7, vai all'ultima riga e cose del genere. Altri metodi per andare a estrarre i dati dalla, dalle varie colonne della riga corrente. Ok? Quindi il cursore viene gestito automaticamente dalla classe ResultSet. Io dentro ResultSet ho dei metodi per spostare il cursore e ho dei metodi per estrarre i dati dalla riga corrente selezionata. Questi metodi si chiamano tutti get qualche cosa, e in particolare sono getInt, string, eccetera, eccetera, getBate, che dicono qual è il tipo di dato della colonna che stiamo leggendo. Eh, ovviamente il tipo di dato della colonna dipende da, eh, dal, dalla query, da che cosa fa questa query, no? E poi avremo una conversione da, di dati che vengono letti dalla query, che in realtà sono dati SQL e dovre, dovre, devono essere tradotti in oggetti Java, ma questo è il lavoro che fanno questi, questi vari metodi getter. Quindi in pratica noi abbiamo questo cursore che appena fatta la query è posizionato su una riga fittizia prima della prima, before first. Okay? E questa è la stranezza cioè quando io faccio una query o una tabella di risultati il cursore non viene posizionato sulla prima riga no, viene posizionato sulla riga sopra che non esiste ovviamente, è immaginaria la posizione iniziale è questa poi io posso chiamare il metodo next del cursore, del result set e ogni volta mi va alla riga successiva quindi inizialmente il cursore è prima della prima riga chiamo next, arriva alla prima riga Chiamo next, arriva la seconda riga. Chiamo next, arriva la terza riga e così via. E poi il cursore andrà avanti fino a una posizione, l'ultima riga, ma anche quella dopo la riga, dopo l'ultima. Quindi nella mia tabella, che aveva, eh, non questa ma questa, che aveva 29 righe, il cursore non avrà 29 posizioni possibili, avrà 31 posizioni possibili. Prima della prima riga, sulla prima, sulla seconda, sulla terza, sulla quarta, sulla quinta, bla bla bla, sull'ultima e dopo l'ultima. Sono posizioni strane che adesso capiamo cosa ci servono. E poi quando sono su una riga, tranne quella, quelle fittizie prima della prima e dopo l'ultima, posso estrarre i dati delle colonne. Get nel nostro caso i dati sono delle shape, sono delle stringhe, e quindi userò get string. Se invece fossero dei numeri, userò getInt o getDouble, ad esempio. Questi metodi get come parametro possono accettare o il nome della colonna, e in questo caso il nome della colonna è qua, shape, che è quello che avevamo usato nella, nella prima riga della query, possiamo poi rinominarlo con l'operatore as se vogliamo, oppure l'indice della colonna, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Io preferisco sempre, come potete immaginare, specificare esplicitamente il nome della colonna perché mh, almeno so quale dato sto leggendo, altrimenti dico get string 3, leggimi la stringa della terza colonna, eh, però se poi dopo vado a modificare leggermente la query e quindi aggiungo, una, aggiungo, tolgo una colonna nel risultato, eh, se poi dopo no, l'indice di colonna è sempre 3 e ho spostato le colonne, mi legge i dati sbagliati. No? Quindi io preferisco sempre usare la forma in cui do esplicitamente il nome della colonna. Quindi si combinano questi metodi. Sul set il metodo principale è il metodo next, che scende di una riga, fa scendere il cursore di una riga, e ogni volta va avanti, e ritorna un valore booleano. Questo booleano è true, è vero, se il metodo next ha portato il cursore su una riga esistente diventa falso se il cursore si è portato su una riga non esistente, come ad esempio la riga dopo l'ultima. Quindi vuol dire che noi tutto questo lo possiamo incapsulare sotto un ciclo while di questo tipo qua. Ho il mio result set. Faccio tante iterazioni, a ogni iterazione chiamo il metodo next. Tenete presente guardate che il next è messo dentro il while, quindi viene eseguito prima del ciclo. Il che va bene perché la prima volta che lo eseguo mi sposto dalla riga non esistente alla riga 1, alla prima riga. La prima riga esiste? Sì, allora sì sì, vado a estrarre che ne so, il nome della tabella, il, il dato dalla, dalla colonna che si chiama name di questa riga e ci faccio qualche cosa. Poi richiamerò di nuovo next, mi porta sulla riga successiva se c'è, se c'è eseguo il corpo del while. E così via, fino a quando Next ritornerà falso, il che vuol dire che ho esaurito tutti i dati che avevo letto. Quindi questo è alla fine il pattern di programmazione che usiamo. Eh, una parentesi. Perché eh, allora siamo contenti che lui abbia questo metodo strano della riga prima della prima e la riga dopo l'ultima? Perché immaginate cosa succede se il real set fosse vuoto, non contenesse nulla. Allora, la cosa carina di questo modo di gestire il cursore è che se io ho una tabella che contiene zero elementi, il cursore prima è nella riga immaginaria prima del primo elemento. Che però non è un errore. Poi chiamo next e il cursore si porterà sulla riga immaginaria dopo l'ultimo elemento. E ovviamente non essendoci nessun elemento in mezzo, lui è saltato da prima del primo a dopo l'ultimo. Se ci fosse stato uno in mezzo, lui sarebbe saltato da prima al primo, il primo è unico, quello dopo l'ultimo. Questo sarebbe il primo, unico e ultimo, se ci fosse un dato solo. E va bene, quel ciclo while darebbe, farebbe due iterazioni, la prima mi dà questo elemento, la seconda mi dà falso e quindi esce. In questo caso, se anche, se anche non ci fosse nessun elemento, questo funziona normalmente, e mi restituisce falso già alla prima iterazione. La prima volta che chiamo next mi restituisce falso perché è, trovato, è, è, è, è passato sull'elemento dopo l'ultimo. E questo mi dà un vantaggio perché io non devo gestire come caso particolare il caso in cui il set sia vuoto. Diciamo, è un, una, una anomalia, un trucco un po' strano eh, che hanno scelto gli implementatori di JDBC proprio per avere un modo uniforme di leggere i dati che siano uno, che siano tanti, che siano nessuno, che è un risultato possibile di una query, può benissimo non esserci niente. Eh, alla fine il modo di iterazione è sempre lo stesso. Poi, eh, vabbè, in realtà questo ha tanti altri metodi che mi permettono di chiedermi dove si trova il, il, il cursore: ma sei sulla prima riga, sei sull'ultima, sei prima della prima, sei dopo l'ultima, oppure di spostarlo non solamente sulla riga successiva, ma anche su quella precedente, quindi tornare indietro oppure mettermi sulla prima riga o mettermi sull'ultima oppure mettermi sulla riga di cui ti do il numero eccetera eccetera ma nella maggior parte dei casi quello che ci serve è semplicemente il metodo next perché così scandiamo i contenuti della tabella dal primo all'ultimo elemento e quindi nel nostro esempio che avevamo abbandonato per un attimo avevamo i risultati qua in questo result set e li andiamo a estrarre, quindi abbiamo un ciclo while set.next e questo mi itera per tutti i risultati della tabella, dal primo all'ultimo e si ferma automaticamente quando il cursore arriva dopo l'ultimo. E io cosa posso fare di questi risultati? Beh, magari me li metto in una lista list forme degli UFO quale new array list list scusa mi stringa, portiamo list da java.util perfetto Dai. fa così allora. Ho portato prima quello sbagliato scusate appunto util.list new array list questo importiamo java.util.array list e ad ogni iterazione andiamo a estrarre la forma di questo, dell'ufo definita in questa riga, quindi la riga me la dà sempre result set in cui gli chiedo get string, dammi sotto forma di stringa il dato che è presente nella colonna che si chiama shape. E attenzione il nome della colonna che ho qui è il nome della colonna che avevo nella query, che di solito coinciderà col nome di una delle colonne della tabella però dipende dalla query che ho fatto, ovviamente. E quindi questa forma che ho ottenuto eh, la aggiungo nella lista, ad esempio, forme ufo.add, scusate, di forma. E quando ho finito tutta sta roba, potrò finalmente, ad esempio, stampare al punto print line le forme degli ufo proviamo a fare un run e nella console mi stampa giustamente le 39 29 forme degli UFO che sono state calcolate dal database. Da questo punto in avanti, dopo che ho fatto la GET, eh, da qui in poi elaboro i dati come a me più mi piace, cioè, quindi posso mettere in una lista, posso fare dell'elaborazione, da quel punto in avanti il database ha finito il suo lavoro, in certo senso. Okay? Eh, il risultato è semplicemente sotto forma di una, di una collection Java su cui po poi il resto del programma potrà lavorare. Allora, eh, i nostri programmi saranno tutti fatti così. Ogni volta, adesso poi lo strutturiamo un pochino meglio mh, separandolo in classi, però eh, l'idea è ogni volta che devo lavorare con database farò sempre la stessa identica sequenza di passi. Dove c'è una parte intelligente che è qual è la query che devo fare e cosa devo farmene con i dati ottenuti e il resto è infrastruttura, è meccanica. Apro la connessione, mi faccio dallo statement, dallo statement mi faccio eseguire la query, eseguo il result set, iter sul result set con il metodo next e così via. Il resto, lo scheletro è praticamente sempre lo stesso. Ciò che cambia ovviamente è quale query faccio, eh, lì chiaramente devo sapere la SQL, e eh, quale ehm, e che tipo di elaborazione faccio una volta che avrò i risultati della query. Quindi poi nel nostro caso nella maggior parte, nella stragrande maggioranza dei casi, l'operazione da fare sarà aggiungere una collection che poi ci salviamo nel modello e poi faremo cose su quella collection quando ci servirà. E quindi di fatto sarà quasi sempre aggiungo ad una lista o cose di questo genere, l'operazione da fare sui campi. Adesso in questo caso aggiungo solo una stringa, se avessi più colonne probabilmente creerei un oggetto che conterrà tutti i vari campi. Però poco per volta ci complichiamo, ma lo scheletro è sempre questo questi passi dopo un po' li scriveremo in modo abbastanza meccanico senza star lì ogni volta a pensare a tutti i dettagli però la trafila è sempre la stessa, connessione, statement, query, risultato e valore del risultato questa catena qua c'è se sempre e che è quello che ci permette di estrarre il dato dal database e mettercelo nel nostro programmino alla fine connection.close se uno vuole fare la persona ordinata e pulita potrebbe anche chiamare il metodo close sullo statement dicendo ok io ho letto tutti i dati non mi serve col cursore tornare indietro andare avanti perché tanto i dati ormai li ho letti, li ho memorizzati e quindi statement.close distrugge quella navetta che conteneva i dati eh, che conteneva sia la query che il risultato eh, e rilascia le risorse quindi dice al database guarda questi dati qua non mi servono più quindi se tu nella tua memoria del database avevi mantenuto memoria di una tabella molto grande di risultati a questo punto non mi serve più quindi libera la memoria e usala per altro se vogliamo eh, altrimenti la connection.close automaticamente libera tutti gli statement che hanno stati definiti quindi se per caso avessimo tanti statement da eseguire dentro la stessa connection eh, allora ha senso chiudere lo statement dopo averlo usato altrimenti se subito dopo faccio connection.close non serve però questo non è un problema, è un problema più che altro solamente di memoria occupata dal database, mentre invece la non chiusura delle connessioni mi blocca proprio il programma perché non riesce più a, a, ad aprire connessioni. Ok, ehm, siamo arrivati fino ad eseguire il primo programma che fa una prima query su un database. Quindi questo può essere un momento per fermarci e dopo, eh, dopo l'intervallo andiamo a mettere un pochino i puntini sulle i a strutturare un pochino meglio questo codice, separarlo in classi, eccetera eccetera in modo da poterlo poi integrare bene nel modello eh, mvc che abbiamo visto per i nostri programmi grafici okay? quindi se ce la facciamo nell'ora successiva riorganizziamo il, questo codice e magari facciamo una piccola tendina da cui posso selezionare da menu tendina la forma degli ufo e mi dica magari quanti ce ne sono di quella forma vediamo se riusciamo a farlo nell'ora successiva Ok? allora ehm, se... Se volete io mi interromperei qua per 15 minuti di intervallo, quindi riprendiamo alle 10.25. Nel frattempo se ci sono domande tecniche di persone che non riescono a usare qualche cosa, magari lo possiamo fare in questi 15 minuti, magari anche condividendo lo schermo eh, o, e, o rispondendo attraverso la chat. Sì. Okay. Quindi riprendiamo alle 11.25.